Sono Gardione Emilio, sono il presidente della SOMS di Pinerolo, la prima società eh, di mutuo soccorso creata in Italia il 12 ottobre 1848, appunto qui a Pinarolo. La società gestisce anche il museo, insieme alla fondazione delle SOM Piemontesi, che è stato inaugurato nel 2002. Eh, il museo comprende una serie di sale dedicate alla storia della società di Pinerolo, le prime eh, quattro sale e, e poi le seguenti invece sono dedicate alla storia del mutualismo in, in generale perché dopo eh, la nascita delle prime società c'è stata un'espansione specialmente negli ultimi vent'anni dell'ottocento notevole, sono arrivate a essere parecchie migliaia in Italia e esistono oggi Alcune centinaia dopo una serie di, di fasi più difficili che sono rappresentate dalla prima guerra mondiale, il fascismo, la resistenza e dopo... Sono rinate e qui all'ingresso del museo abbiamo una mostra di un fotografo italiano, Mario Cresci, che testimonia l'esistenza di queste società oggi, nel 2000, negli anni 2000. Cresci ha fotografato 35 società, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dove si svolgono attività di vario tipo. Su questa relazione tra quelle che sono state le società di mutuo soccorso, sono state la più importante organizzazione popolare, poi sono nate in gran parte dalle società di mutuo soccorso altre forme organizzative popolari, tipo i sindacati, le cooperative, i partiti, ma le prime e quelle che è andato più sviluppate sono state le società di mutuo soccorso. Poi, come dicevamo prima, hanno attraversato dei periodi difficili per vari motivi. Uno, perché una serie di obiettivi eh, su cui sono nate sono stati realizzati e, e quindi eh, come dire, il motivo di partenza è venuto un po' a mancare. Due, perché molte energie sono state assorbite eh, dalle altre organizzazioni, dai, dalle cooperative, dai sindacati, dai partiti. Tre, perché perché c'è stata la prima guerra mondiale che ha portato via molte energie fisiche proprio delle persone che facevano parte delle società che non, molte non sono più tornate e molte hanno avuto difficoltà eccetera. Poi c'è stato il fascismo che non ha visto di buon occhio questa forma organizzativa popolare, ha cercato di tenerle sotto controllo e poi c'è stata la lotta per la liberazione, dal dopoguerra sono ripartite, eh, in, ovviamente molto indebolite. Eh, alcune di queste società oggi esistenti, eh, dicevo, sono alcune centinaia, eh, un migliaio circa in Italia in attività, Uh, alcune uh, svolgono una funzione spe molto specifica, sono mutue sanitarie, cioè attraverso uh, una tessera, uh, versamento dei contributi della tessera, si ottengono dei uh, vantaggi dal punto di vista sanitario per fare le visite, per uh, uh, quindi delle defiscalizzazioni no? delle, uh, e, e quindi fun funzionano abbastanza bene, anche se hanno una concorrenza molto forte dal punto di vista delle mutue, eh, del, dei tentativi dei delle assicurazioni private, no? però eh, godono di una, una, una buona reputazione per i valori che portano avanti, fanno parte del, settore del, terzo, eh, fanno parte del terzo settore, cosiddetto settore, terzo settore, quindi devono rispettare alcune regole di funzionamento, diciamo, democratiche, un'assemblea ogni anno, tutti i soci possono essere eletti nelle varie cariche e non si possono dividere gli utili tra i soci, gli utili devono essere investiti. Sulla base di questi tre principi funzionano le, le, le mutue sanitarie. E oltre alle sanitarie ci sono poi centinaia e centinaia di società che fanno attività di vario tipo naturalmente tutte partono dall'attenzione alla, alla condizione sanitaria dei soci o con delle iniziative di prevenzione eh, come stiamo anche facendo qui eh, in questa sede dove abbiamo attivato un, un ambulatorio sociale nel 2019 e, e insieme alla Mutua Piemonte, che è l'altro eh, soggetto mutualistico di Pinerolo, oltre alla società di mutuo soccorso, stiamo facendo una serie di interventi dedicati alla prevenzione della salute per, nei suoi vari aspetti, da, dall'alimentazione da, diciamo, dalla, dall al, al, alle varie specialità, nefrologia, cardiologia, eccetera. eccetera. Oltre a queste attività di tipo sanitario, come dicevo, le altre società esistenti in Italia si occupano di, di vari, hanno vari interessi, da quelle più strettamente culturali, eh, diffusione dei valori mutualistici a interventi culturali in senso lato, a eh, attività, diciamo, di quelle che una volta si chiamava il dopolavoro, che però oggi hanno una funzione importante rispetto alla popolazione anziana che frequenta queste sedi, va dai giochi di carte, al gioco delle bocce, alle camminate organizzate, eccetera. E ci stiamo, stiamo lavorando su queste prospettive, perché abbiamo avuto, diciamo, abbiamo avuto la legge nel 2017 che ha regolamentato queste società si chiama legge del terzo settore e stiamo cercando tutti quanti tutte le società sparse in italia e le eh, associazioni che le riuniscono noi facciamo parte della fimiv la federazione italiana della mutualità integrativa volontaria stiamo cercando di, eh, come dire, di rilanciare il concetto di mutualismo il concetto di mutualismo è fondamentale la società senza i rapporti tra le persone non starebbe in piedi, no? basata solo sul, sul cercare di, di, diciamo, sulla parte economica eh, in senso stretto, sul, sul, eh, sul cercare il profitto, eccetera. Ecco, la società non starebbe in piedi. Non ci fossero migliaia, centinaia di migliaia, milioni di relazioni quotidianamente che avvengono tra gli individui e che permettono alla società di funzionare. Allora, su questo aspetto noi vogliamo intervenire, provare a dare una, una, una maggior forza, una regolamentazione che quindi dia una maggior forza ad alcuni di questi interventi. Si, si sa, ci sono degli esempi di attività mutualistiche non riconosciute come tali eh, tra i giovani studenti sicuramente voi individuerete delle forme di rapporti no? eh, per cui uno dà all'altro qualcosa no? e, e ci, come dire, ci si fida di questo rapporto. Ora eh, molte di queste azioni non sono regolamentate, non sono istituzionalizzate. Eh, la questione è individuare su quali terreni oggi fare delle proposte che funzionano. Sicuramente non può essere una riproposizione dei, dei motivi del, del, del 1848, eh, diciamo dell'Ottocento. Oggi le tematiche sono sicuramente diverse. Eh, si intrecciano con le tematiche tradizionali, quelle della sanità eccetera, altre tematiche che sono quelle di genere che sono quelle climatiche, che sono quelle delle migrazioni. Allora, unendo eh, queste, questi eh, interessi diversi, si può immaginare di eh, avere un, un indirizzo, una prospettiva. E questo insieme a voi, eh, perché la, la, il ruolo dei giovani è fondamentale. E per avere eh, energie, per fare questo lavoro, abbiamo bisogno del contributo dei giovani. Per questo da alcuni anni stiamo... Collaborando, cercando di collaborare con le scuole, con iniziative che coinvolgano i giovani. Non siamo ancora arrivati alla, alla definizione degli obiettivi, eh? li stiamo cercando. Faccio un esempio. Oggi molti giovani lavorano con contratti di lavoro particolari, ad esempio molti sono costretti, alcuni lo scelgono, altri sono costretti ad avere la cosiddetta partita IVA per sviluppare le loro attività. Molti di questi che lavorano in queste condizioni non hanno delle, diciamo, delle coperture dal punto di vista sanitario e rispetto a momenti di disoccupazione, eccetera, che hanno gli altri lavoratori che hanno contratti fissi. Ecco, una delle strade già praticate, già praticate da alcune di queste eh, società di mutuo soccorso o associazioni di mutuo soccorso o cooperative di mutuo soccorso, perché eh, assumono anche delle forme giuridiche differenti, però il motivo è questo, cercano di dare copertura su questo piano a quelli che lavorano. Questa è una forma nuova di mutualismo. Esistono degli esempi, addirittura a livello europeo. Noi siamo venuti a contatto con un'associazione nata in Belgio, che si chiama Smart, che è partita da fare operazione di mutuo soccorso tra i lavoratori della cultura, per lo più giovani, e si è espansa poi dal Belgio, è arrivata a sedi in sette nazioni europee, anche in Italia, eccetera. Ci sono poi altre iniziative di giovani che non sono dentro diciamo, l'alveo storico, eh? l'alveo delle, delle società storiche, che però si richiamano co costantemente al mutualismo. Noi in particolare siamo in rapporto con un'esperienza del genere a Torino, si chiama Comunet, cooperazione e mutualismo in rete, di cui magari avrete occasione di, di, quali avrete occasione di conoscere i, i rappresentanti, ecco, che fanno un'operazione un di mutualismo oggi in una zona di Torino particolarmente difficile, si chiama Barriera Milano. Si aprono degli sportelli per dare... Alla, alla popolazione e poi in particolare i soci, ecco, la differenza forse rispetto alle società del passato è questa, oggi la società di mutuo soccorso non può rinchiudersi su se stessa, una volta quando è nata si rinchiudeva per proteggersi su se stessa, oggi una società di mutuo soccorso deve aprirsi alle problematiche nuove, Quindi, in prima battuta deve offrire i servizi a tutta la popolazione, nei, lu nei luoghi dove si trova. E poi si va verso, come dire, la finalità è quella di far diventare soci quelli che usufruiscono eh, di questi servizi. Però sicuramente questa è una, una differenza fondamentale rispetto al 1800. Eh? perché poi le condizioni erano diverse, no? le, le classi sociali erano più strutturate per certi versi, oggi c'è una frammentazione e, e quindi è tutto da ricostruire. può fondarsi oggi, su quali basi e con quali persone si può fondare oggi una società di motosocorso o l'ho accennato prima, non, non lo so io sono convinto ma non solo io, Diego e tutti gli altri che lavorano a questo progetto, si può chiamare un progetto eh, sono convinto delle potenzialità almeno teoricamente di questa nuova possibile esperienza eh, nei particolari non, non, non sono in grado di rispondervi io vi posso dire quel che abbiamo messo in piedi e quel che immaginiamo allora noi abbiamo messo in piedi un ambulatorio eh, sociale una quindicina di medici in, molto in pensione, non tutti in pensione specialisti, gente che ha lavorato anche primari 30 anni all'ospedale civile ha messo a disposizione della società di motosoccorso una parte del loro tempo hanno messo a disposizione noi abbiamo pensato allora di usare del loro tempo e delle loro competenze vengono a fare le visite in questo locale che si trova sotto al piano terra eh, abbiamo organizzato in questo modo ma poi di questo parlerete in modo più specifico col mio collega con eh, Luca eh, in un prossimo incontro penso comunque ve lo accenno solo abbiamo deciso di mettere a disposizione questo patrimonio no? eh, in parte in gran parte per le persone che ne, che ne avessero bisogno e, e quali sono le persone che ne hanno bisogno? Voi lo sapete andare a fare una visita specialistica oggi costa abbastanza, si va dai 130, 150 anche 200 euro per una visita eh? se voi dovete farne due lo moltiplicate, dovete farne tre allora, per quelli che ne avessero bisogno, non fossero in grado di eh, fare per conto loro questo percorso, e le persone ci, vengono indicate in gran parte dalle associazioni che operano sul territorio eh, pinerolese, dalla, dalla Caritas, dalla Diaconia Valdese, dall'AMA, dal eh, una, una serie di associazioni che collaborano con la società di motosoccorso e una parte ristretta per eh, riservate ai soci della società, per come dire, un servizio che si cerca di offrire ai soci della società. L'altra cosa che abbiamo fatto è, una, una, un è ancora un esperimento, iniziato un anno fa, eh, si chiamava Sinergie, si cercava co con dei locali della società di eh, mettere a disposizione questi locali, per, per l'associazione quindi di fare mutualismo tra le associazioni non più tra le persone ma tra le associazioni e in questi locali si svolgono due scuole popolari il martedì e il giovedì in parte per le persone che devono i migranti che devono imparare l'italiano in parte per persone aperte, più aperte, gente che frequenta le varie scuole di Pinerolo quindi vengono offerti questi servizi gratuitamente il mercoledì poi c'è un intervento eh, all'inizio era per la compilazione dello speed l'identità eh, digitale dei cittadini che è abbastanza complicato quindi il mercoledì si faceva questo servizio e poi si fanno altre cose e questo è un altro pezzo per costituire oggi una società di mutuo soccorso però ripeto il 90% delle cose che si possono fare si devono ancora inventare, inventare non dal nulla ovviamente, ma ragionando con le persone, perché la questione è questa, non può essere la società sulla base del passato a fare delle proposte, bisogna capire quali sono i bisogni a cui si tratta di andare incontro. Quindi c'è un'operazione, un diciamo, tra quelli che lavorano nella società e, e quelli che stanno sul territorio eh, per definire con maggiore esattezza i bisogni perché altrimenti rischiamo di far, prendere iniziative e poi di non avere la gente che segue queste iniziative no? quindi si tratta questo è un equilibrio non semplice perché la società oggi è molto frantumata non è facile eh, verificare con una certa sicurezza quali sono queste esigenze Cerchiamo di procedere lungo questa strada. È sicuramente fondamentale l'apporto dei giovani, eh, perché non solo per la capacità di, muovere, di muoversi sui media, eh, che resta oggi è uno strumento di comunicazione decisivo, ma anche come idee da mettere su, sul, sul piatto, diciamo. alle persone che verranno qui a farsi intervistare eh, noi abbiamo eh, si, si è cercato insieme anche a, a, a Diego di dare un quadro eh, dell'esistenza delle, dell di queste società e delle potenzialità e delle differenze anche di queste società eh, tra i primi ci saranno dei rappresentanti di due storiche società molto differenti, tra le loro una è nella città di Torino e l'altra in una zona di montagna, la Val Chiusella, quindi sono molto differenti come ambiente e, e come operatività, diciamo. No? E, e poi con una persona che ha avuto un ruolo importante nel mantenere in vita il movimento in questi anni, che si chiama Sebastiano Solano, che eh, potrete eh, interrogare no, sul passato abbondantemente, perché uh, insieme a Diego Roboti un'altra memoria sto molto uh, importante del, del movimento delle società di mutuo soccorso. Nella volta seguente ci saranno, uh, ci saranno i, i cosiddetti giovani, abbiamo cercato di. Uh, <coughs> In gran parte sono persone anzi anziane eh, come me e come anche più di me, eh, quelli che operano nelle società di mutuo soccorso, perché è, come dire, è la continuazione di questa esperienza, però eh, ci sono dei segnali positivi ad esempio in Piemonte che è la, è la regione che da sola detiene quasi il 30% ancora adesso delle società esistenti in Italia. Eh quindi il piemonte è la più rappresentativa in assoluto circa 300 operanti in piemonte allora i giovani ci sono alcune di queste società che sono gestite da persone giovani non della vostra età ma quasi un po più un po meno cioè un po di più dei vostri anni ma comunque non della nostra generazione e allora lì eh, si può provare a chiedere, a impostare la, le domande con, sapendo questa cosa, vedendo cosa che spinge un giovane a attivarsi, eccetera. E in, in seguito ci saranno dei rappresentanti, la, la terza volta, io salto adesso quelle della Valpellice perché dobbiamo definirle, ci saranno dei rappresentanti sempre di una società eh, storica importante, quella di Savigliano, della mutua eh, Piemonte, che è l'altro soggetto eh, mutualistico di Pinerolo, quella che fa assicurazione sanitaria in modo specifico, e, e in seguito, eh, però questo è con i ragazzi delle medie, ci sarà l'intervento tra l'altro del rappresentante della più grande mutua sanitaria anche la più gloriosa eh, italiana che si chiama Cesare Pozzo È la mutua nata dai ferrovieri e, e, e i ferrovieri erano una categoria molto ben organizzata e, e ha raggiunto delle, una, una, una diffusione, una capacità organizzativa notevole, sono arrivati ad avere 200.000 soci in Italia con 96 sparse da tutte le parti eccetera, quindi è una, una realtà consistente. Innanzitutto la società e lo vedete anche dalla prima sala dove sono esposte le firme dei fondatori 135 mi sembra e, e la composizione di un direttivo e anche già salendo le scale dove avete i nomi dei eh, dei primi eh, che formarono il primo direttivo della società, vedete che sono artigiani, non sono operai in senso classico no? come uno potrebbe immaginare. Sono praticamente tutti, opera, eh, tutti artigiani. Ci sono dei fabbri, ci sono dei falegnami, ci sono dei muratori, ci sono dei decoratori. Una figura tra, tra i dodici del, del direttivo, che, o undici che sono segnati, oddio, eh, non mi ricordo più esattamente, eh, che è quella del ferroviere Rossi, che è stato anche il primo presidente e che forse era anche quello più collegato ai movimenti eh, di emancipazione popolari, no? tra tutti quelli che ci risultano. Ora, gli operai poi arrivano, eh, non è che non compaiono dentro, la, si chiama società operai di mutuo soccorso, però all'inizio, in quegli anni lì, la, la, la, la composizione sociale eh, erano anche quelli che erano in grado, eh, perché bisognava anche fare questo: in grado di pensare di organizzarsi, eh, perché magari gli altri non ce la facevano, non avevano strumenti, eccetera. Quindi, la, la, la, la composizione sociale. Del, del nucleo iniziale è questa. Sono anche quelli che sono in grado di pagare la, la, la, la quota co con cui formare la cassa comune che poi vi è, eh, eccetera, serve poi per, in caso di malattia e poi dopo una serie di anni anche per le prime forme diciamo, di pensione per eh, lavori usuranti o, o contributi. E poi la questione del, del fun, del fun, dei funerali eh, che è molto importante e che avrete forse già eh, trattato. Se non avete trattato eh, è un altro aspetto della società. Voi direte perché si occupano del funerale. Eh, la società di Pinerò a un certo punto deve per ogni funerale di socio portare fuori la bandiera accompagnata da 100 soci. Quindi un numero eh, che può sembrare incredibile. Almeno nel momento della morte no, e della, della sepoltura eh, ci, ci sia un, un riconoscimento sociale di, di, de, de, dei gruppi a cui uno, di cui uno ha fatto parte e poi c'è anche un contributo per la famiglia nel caso della morte, quindi un contributo sia economico sia di riconoscimento sociale. era il 12 ottobre 1848 nel vicolo qui vicino alla trattoria primavera troverete la lapide perché lì si trovarono i primi organizzatori della prima società di mutuo soccorso d'italia dopo alcuni anni eh, si sono trasferiti eh, in questa zona e hanno iniziato a, a, come dire, a avere un, un, un primo, un primo, una primo locale e poi la cosa si è ampliata, tant'è vero che attualmente l'edificio che appartiene alla società di mutuo soccorso comprende tre negozi piano terra, il museo qui, una serie di alloggi, il cortile, quindi è un complesso edilizio notevole, anche se eh, non semplice da gestire. Era il 12 ottobre 1848, nella, nella trattoria del Cavallo Bianco si trovano in 12 e danno vita alla prima società di motosoccorso d'Italia.